Sì, sì, sì, vita. Dunque, eccoci qua alla mostra personale di Fabrizio Cancellieri, sono io. E dunque, questo racchiude un po' tutto il mio lavoro artistico di più di vent'anni e ci sono lavori, e come poi vedrete, e, che ho fatto all'estero, quando io ero all'estero, in Argentina in particolare, e poi quando sono rientrato qui eh, in Italia. Allora, se mi seguite da questa parte, la prima area che noi vediamo qui, partendo da questo che è proprio uno dei primi quadri che ho fatto. Primi primi primi, infatti c'è anche la data 96, questo è, ero ancora qua in Italia. Poi passiamo a questo e questi che vedete qua sul muro che sono tutti eh, in tema, sono tutti paesaggi eh, dell'Argentina dove l'ho vissuto per parecchio tempo e sono eh, acrilico e a spatola, poi ce ne sono anche altri ad olio e in particolare questa è la zona di Entre Rinos, una zona eh, dell'Argentina molto, molto bella mi preso, mi molto. poi continuando sempre da questa parte qui c'è una serie di piccoli paesaggi Ehm, ai quali sono divisi in due, questi primi sette perché sono fatti sempre a spatola però con uno stile un po' diverso dagli altri questi un po' più con macchie più grosse, questo si chiama un ser sereno e intenso. Gli altri invece che questi li ho fatti adesso come stile sono un po' più simili a quelli che abbiamo visto prima. Qui. Sempre acrilico spada tranne questo che era d'olio perché eh, non ero nel mio studio quando l'ho fatto, ero fuori, c'avevo iuoli e allora ho usato. Qui ancora sempre diciamo questo è sempre lo stesso periodo, eccezione questo che questo è il lago di Ness, in Scozia, e quello lì che sarebbe un, il picco del, della catena montuosa di Pellenei in Spagna che si chiama. E qui praticamente finisce diciamo, la prima parte ehm, della mia produzione artistica, quindi quando ero in Argentina e un po' prima, poi passiamo a questo qui. Allora, questo è un quadro particolare perché, vabbè, c'è tutta una descrizione legato a una poesia della prima guerra mondiale che riprende i papaveri come simbolo perché era un simbolo dei caduti di guerra durante il conflitto ho poi descritto qua la poesia che è una cosa traduzione in italiano e poi questo l'ho usato anche per partecipare a vari concorsi eccetera eccetera e ho vinto anche qualcosa e poi continuiamo di qua prego allora, qui, qui invece vado di fantasia, mi piacciono tanti fiori, però mi piace anche riprodurli in modo un po' più artistico, un po' più creativo o astratto, se vogliamo. Questa è un'opera d'olio, completamente ad olio, è fatto a spatola. Si chiama Anime Spezzate, ha un perché, perché attraverso le linee si vede che sono sempre un po' tutte spezzate, le anime si ricongiungono con queste mine spezzate. Questa sarebbe più o meno l'idea. Che caldo. Prego. facciamo sì, un il turistico. dai tu? Anche se si sono tagliato prima. Sì, ma anche Eh, non so. Qui veniamo all'altro, diciamo, eh, eh, produzione di fiori ancora, se questi sarebbero dei papaveri, però veramente uno ci può vedere quello che vuole. Io ci ho visto degli occhi, anche l'ho chiamato occhi sull'universo, come uno sguardo non solo di fiori, ma, ma dà un po' un'idea anche un po' spazio, penso, una cosa del genere, sempre molto artistico. E qua finisce, diciamo, eh, questa parte qua un po' astratta, e qui comincia tutta la produzione di.. E, cioè, no, tavoce, lavori a gessetti o pastelli morbidi e secchi. Sanato, ciao Angelo, sanato. Ciao. Ciao, sanato. ciao Liana, questo è un lavoro eh, che poi ho ripreso per fare la locandina il volantino per la mostra e questi sono tutti i lavori a gessetti, sono principalmente i paesaggi, alcuni dell'Argentina, altri qua e soprattutto fiori, mi piacciono molto i fiori, paesaggi rurali, tempestosi, tutti i lavori fatti a pastelli secchi, morbidi, eccetera, eccetera. E poi continua qua... Va ah, bene, buonasera a tutti. Continua qua con altri lavori, sempre cessetti. Oh, ma... questi hanno un perché questi si chiamano stolen painting e che vuol dire quadri rubati, pitture rubate perché? perché questi non sono originali miei ma sono delle riproduzioni di quadri di altri pittori in particolare uno che a me piace tanto che è un nordamericano che si chiama Long Painter e, e più... lui fa quadri ad olio io li ho ripresi e li ho rifatti a a gessetti perché è una tecnica che mi piace tanto da... niente qua ci sono dei lavori in acrilico um, uno stile più tradizionale più classico più, più, più tranquillo rispetto a ecco, quelli là qui c'è ancora eh, un'altra produzione di lavori a gessetti questa è questi sono lavori sia vecchi che anche di una decina di anni fa, più o meno, che nuovi, soprattutto quelli che ci sono lì, ci sono tutti sempre in paesaggio. gissetti, che ripeto, è una tecnica che uso molto. E speriamo speriamo che, che questa qualcosa e questa trasmetterla faccia, a qualcun altro anch'io ho già postato che farà questo corso di gestione Ariat... ah continuo scusate eh, poi eccoci qua allora Franco carissimo <esinarono> Allora, qui eh, due opere particolari, sono praticamente completamente diverse da quello che faccio abitualmente perché le ho fatte a tema per dei concorsi, perché, infatti qui c'è tutta la descrizione e, beh, la, e queste due opere sono eh, un omaggio a, a principalmente alle donne questo è il concorso si donne Donna Rinascita, però comunque omaggio non solo alle donne, ma anche a chi, chi, chi subisce, diciamo, poi c'è una profonda spiegazione lì e poi è accompagnata da una poesia, anche quella scritta da me, prima scritta in inglese poi l'ho scritta in italiano, che ero ispirato in inglese. Per concludere, Questa è la colonna dei miei alunni <ride> e sono alcuni lavori dei miei alunni, okay? sono dei bambini del, del condominio che vivono lì, e ogni tanto vengono giù in box da me e si mettono a dipingere con me, Ci sono, questi due sono di mio figlio, questo di un compagno di classe di mio figlio e questo di un'amica di mio figlio che poi verranno anche qua stasera sicuramente. Uh, a vedere la busta bene, questo è tutto spero vi sia piaciuto e... sono tutti in vendita ci tengo a dire <ride> grazie